benvenute in un nuovo video sì, lo so <ride> ci sono caduta di nuovo ma dopo che ho trovato quell'altra così bella e così wow che mi è piaciuta un sacco dovevo per forza prenderla anche perché le ho guardate tutte perché come sempre non c'è scritto niente dietro ma questa è pesante ma è proprio pesante e allora non sono riuscita a capire da, da qui che cosa ci poteva essere dentro ho detto da quella da 4 euro, ero curiosa di provarla. Direi di ed è, non stare qui a tergiversare oltre. Come sempre chiusa con i punti metallici e come sempre andiamo ad aprire in diretta, se ci riesco. Allora, come sempre ricordatevi che i punti li metto... erano due, li metto qui ok, ricordatemelo per dopo, spostiamo e adesso guardate voi e poi guardo io si vede qualcosa? ok, allora l'appoggio aspettate perché se lo cade ecco, l'appoggio qui e iniziamo a pescare prime cose sono tante cose quindi, boh, prendiamo ah. Sì, questi li ho visti, cioè li ho visti, li avevo presi secondo me l'anno scorso, sono 2 a 1 euro, 50 l'uno, sono i semini da coltivare, piantare, non lo so, dunque abbiamo l'origano e le carote, comodi, pratici, eh, probabilmente ne sono rimasti alcuni, beh va bene, l'origano ce l'ho, le carote le ho piantate qualche anno fa, vanno sempre bene, vediamo cos'altro... E questo cos'è? spire Spirepot, plant pot, e gruio, oh, paprika, non riesco a capire. Con un vasetto in terracotta. Italiano. Italiano? Vaso per piante, coltiva la tua paprika. Comprende fibra di cocco e semi di paprika. Ufff! Oh c'è tanta roba vediamo se c'è tutto proviamo ad aprirlo così allora istruzioni oh! oddio qua cade tutto ah proprio i semini di paprika ok questa è la fibra di cocco andrà bagnata c'è qualcos'altro? istruzioni le istruzioni sono a prova di quindi mettere il tappino bagnare aspettare 3 minuti mescolare mettere i semi lasciare al sole innaffiare ogni 3 giorni lasciare al sole e cresce la paprika piantiamo la paprika non mi piace la paprika proprio per niente però è carina l'idea si vede che non è piaciuta neanche a loro allora a questo punto penso che ci sia tutto perché semi, fibra. non riuscirò più a chiuderla ma chiudiamo poi dopo magari proviamo con voi in un video che dite? proviamo Aspetta qui. andiamo avanti sento una cosa ah! ce n'era ancora uno la... Eh, non so cos'è prezzemolo sempre utile quindi è la box di giardiniere questa sento una specie di lattina Ah, i fiori in barattolo se vi ricordate avevamo fatto assieme il, il fagiolo magico ma se non sbaglio avevo preso anche i fiori oddio dove li ho messi Beh, ne abbiamo un altro, nel caso abbiamo un altro eh, fiore magico da provare. Fiore magico, no, fiore normale, è chiuso. Italiano. Contiene vermicolite e semi di iponomea. Proviamo. Proveremo anche questo in un video. Facciamo il video del giardiniere. E poi sento una. Lattuga la lattuga la, la <ride> quindi, dopo devo vedere, ma sono 4 in tutto e poi a questo punto sono 2 euro. A me piacciono, magari alcuni non, li avrei, non ne avrei usati, però io sento una cosa grandissima. Ecco cos'era la cosa pesante, ma che cos'è e tra i codici a un euro italiano no lavare prima dell'uso credo di Ah! volete vedere che vasetto con kit di coltivazione per il girasole no vabbè eh, bisogna vedere però se c'è tutto perché dice che qui le istruzioni ed è il tappo ci sono dentro i semi ci devo mettere 100 ml d'acqua a questo punto devo aprirlo ah no sono proprio qui sono proprio qui, qui sopra sono i semi del girasole allora ci sono un povero, povero vasetto è finito tra quelli a un euro e poi è in una mystery box però è carino, è pesantissimo Soprattutto la tazza dopo si può tenere a questo punto ah, è proprio vuota allora no vabbè allora. è la box da, del giardiniere <ride> a me è piaciuta allora dunque il problema è che questa abbiamo visto che il codice rosso quindi è un euro questi qua sono 50 centesimi l'uno quindi 1 e due euro e siamo a tre euro questo con la paprika 4 euro e questo facciamo ancora un euro siamo a 5 euro la box l'ho pagata a 4 e ci sta ripagata al filo e, se a uno non piacevano le cose però di giardinaggio da coltivare, questa box proprio non andava assolutamente. A me è piaciuto dunque i fiori in vasetto, i semi che erano lattuga, prezzemolo, origano e cipolla. Poi il vasetto col kit per, eh, fabbri per fabbricare per coltivare la paprika e il vasetto per coltivare il, il girasole, ecco diciamo che queste tre, allora non diciamo cavolate, queste vanno bene se uno ha un giardino, un terrazzo, dei vasi da tenere fuori, però se uno non ha lo spazio c'è già il vasetto pronto, c'è già il vasetto pronto e c'è già la lattina pronta, quindi alla fine è un po' per tutti i gusti, Deve piacere il giardinaggio, però, perché sennò non era la box giusta. A me è piaciuta. Era carina, particolare, assurda. A me è piaciuta. Molto assurda. Magari potremmo fare in un video dedicato a questo punto, li proviamo assieme tutte e tre, per non stare lì a far troppi video, e Niente, Cosa cos'altro dire? Ed fatemi sapere se vi ha stupito, se vi ha se vi ho tenuto compagnia almeno a quello vi ho tenuto compagnia se continuerò a prendere le box oppure ah, questa era una super fail a me è piaciuta certo che se qualcuno non piace il giardinaggio o le coltivazioni questa è un super super super fail ed ehm, è per il resto ed è eh, basta noi ci vediamo al prossimo video ah no mi raccomando, come sempre, ed è, ve lo ricordo ogni tanto, se volete partecipare all'estrazione di un premietto scelto da me, ogni tanto per ringraziarvi del vostro supporto, mi raccomando di mettere un commento qui sotto, di essere attivi sul mio canale e di essere iscritti ovviamente. Un commento in questo caso ci sta tranquillamente, basta commentare i prodotti. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao!